Adesso invece passiamo al passaggio delle rifiniture. Allora, innanzitutto facciamo una ribatitura a riva qui tutto intorno. Io mi sono già fatta le due asole e ho messo su due bottoncini all'interno a distanza di 8 cm. Quindi dal centro mi sono calcolata 4 e 4, mi sono messo i bottoni e ho fatto le asole come da modello. E poi andremo a fare anche eh, la rifinitura delle gambine qui ho piegato a un centimetro e mezzo si potrebbe anche fare la doppia cucitura così si vede non si vede il tagliacucci diciamo io l'altro l'avevo fatto rifinito così questo per stare più veloce l'ho fatto direttamente così comunque basta tenersi mm, due centimetri più lunghe e ripiegare due volte insomma in ultima per ultimo passaggio andremo a mettere su le due, le due fascette da so, per, il cavallo, per il cavallo sotto. Io me le sono già prestirate. Su questa qui, che è la parte sotto, che quindi andrà a vista così, ho messo un po' di frisellina di rinforzo nella metà. Poi mi sono fatta un cartoncino di due centimetri di altezza. Mi sono prestirata già così dopo, quando sarà ora di cucire, si va meglio. L'altra invece non serve prestirarla, perché andrà piegata in sotto quindi si metterà su così e poi girerò sotto partiamo e viro dalla fine suscita finito l'ho stirato un po' che così è più presentabile vi faccio vedere il dietro qua. così qui a, di a differenza di un altro che avevo fatto l'avevo solo cucito qui ho messo appunto le burchette così uno l'apre e cambia il bambino cambia il pannolino ecco per quanto riguarda le misure delle due fettucce qui, scriverò tutte le misure nel, nel cartamodello che metterò. Per quanto riguarda il discorso qua, se uno lo vuole fare chiuso, basta che non faccia le, fasce, le fascette, cucisce il cavallo ed è a posto. Per quanto riguarda le rifiniture interne, se uno vuole più pulite, appunto l'avevo già detto prima, eh, si ripiega in dentro che così non si vede il tagliacuccio e viene un po' più finito. Stop! Per quanto riguarda invece la, le rifiniture qui, io le farei perché anche se non sono importanti, nel senso che non sono basilari, c'è già la cucitura interna, eh, diciamo che fa più bello il pagliaccetto. Ecco. Se poi volete ci, ci si possono mettere due bottoncini anche qui, e sarebbe bello un ricamino, non ci avevo pensato, lo farò magari prossimamente. Ciao!